per uccidere gli esseri umani L'erogazione di quando lasci il gas e respira Twilight e eh, questo è il lupo di Twilight Sono Secchiel Cosentino, la parte manuale dell'Officina American Drive. Noi ci occupiamo della parte delle macchine americane, e siamo appassionati, e non fanatici ma sì appassionati, di tutto quello che è Mascoli Car e classico della parte americana. Siamo sopra un progetto molto a cuore, è una Pontiac GTO, e ci sono pochi pezzi in Italia, e verrà un mostro questa macchina monterà un 572 pollici cubici è un motore 9004 di cilindrata che se riusciamo a farlo girare intorno a 6.000 giri è una macchina che roga 730 cavalli all'incirca ma non c'è niente qua dentro no il motore è qui è un 572 è un motore particolarmente grande è un 9004 de cilindrata, va con un'alimentazione tradizionale, con un carburatore a quattro corpi ma meccanico totalmente, non due bocche per meccaniche e due per aspirazione. Va un'accensione elettronica MSD, possente, un motore che gira intorno a 5,5 e eroga all'incirca 730 cavalli. È un elefante dei motori. E penso che vada molto bene per, per il nostro giudice. Il giudice viene nominato in questa maniera perché in quel periodo era la macchina più possente, più performante de, del momento perché poteva dare la, la medicina a tutte quelle altre macchine. Ho capito, ho capito perfettamente. Matteo, io ho avuto la fortuna di crescere a 500 metri da un'officina di, di corsi di accelerazione. Allora Matteo, qui abbiamo un 3,18 pollici che sarebbe un 5,2 di cilindrata e loro lo chiamano small block fino a, a 6,7 7 loro lo chiamano small block. Abbiamo messo valvole maggiorate, un albero a cam con 300 gradi di incrocio, 16 d'alzata, che vuol dire che le valvole fino a 3000 sono sempre aperte. Abbiamo messo un carburatore potente, una V2, Abbiamo un radiatore a quattro file perché ovviamente un motore preparato ha bisogno di, di, di, scambia, di scambiare diversamente, no? è una macchina che al dir poco è pericolosa ma non perché si comporta male, sì perché ha tanti cavalli, siamo intorno a 450 qui e dà delle soddisfazioni incredibili. acque aveva 200 cavalli. Sì, 220 all'incirca. Il 318 era il motore più piccolo che montava il charger, però un motore che si prestava tanto alla preparazione perché avendo 110 di corsa, tecnologia BMW, tanta corsa, e uno riesce a tirare fuori diciamo, la parte importante del motore. Non facilmente come il 440, che con un carburatore e un'accensione già fa quello che fa questa, però e questo secondo me diverte di più perché puoi usarlo a un numero di giri più alto perché il sound è molto più bello questo a 6.000 è un NASCAR la macchina dovrebbe girare a 6.000 in diretta che con il calcolo di trasmissione e cambio saremo intorno a 280 km h eh sì qui dentro si respira grande passione per i motori motori americani nell'officina ci sono alcune tra le auto più iconiche in circolazione Ezechiele e Andrea, suo socio in affari della American Drive, ne sanno una più del diavolo quando si parla di muscle car guardate questa C3. Oggi guido una C3, poi pure la Charger perché mi piacciono troppo, non, non resisto. Mi... Però averla così smontata, questa è un'altra ovviamente, sì. però poterla vedere in questo modo, proprio nuda e cruda, il telaio, il motore, così su, su, appoggiato su queste quattro ruote che sono gigantesche, fa effetto. <ride> Spiegamela un po', raccontamela un po'. Anche se ho soletto questo telaio, quando lo, lo hanno concepito era, era bello, era fatto bene, era robusto. E aveva le prestazioni del periodo, ovviamente. Oggi ho la fortuna o la sfortuna di lavorare anche con le macchine nuove e una Renault Clio alla qualità, salvando le distanze, di una Mercedes classe A. Stesso motore, stessi bracci di sospensione, stessi ammortizzatori. Qui ti davano qualcosa che era tuo. Per esempio, ti davano un ammortizzatore Fatto per questa macchina, non lo montava un'altra macchina, ti davano eh, due movimenti cardanici che potevano mandare avanti un camper, un differenziale indestruttibile. Se tu avevi 220 cavalli, avevi un differenziale che supportava 1000. Tutto questo penso che alla gente le ha dato fiducia, le ha dato voglia di ri, ritornare a queste macchine. E poi la sensazione di guidare una macchina di questo periodo è unica, è unica. È unica. penso che con, con gli anni mi sono innamorato della semplicità della costruzione e penso che sia la stessa cosa che fa innamorare all'usuario di queste macchine perché alla fine è l'affidabilità, la semplicità che se uno ha voglia può mettere le mani Penso che faccia sì tutto questo a innamorarsi. No? Quando una cosa eh, paga subito eh, uno si innamora, eh, il suono, eh, la forza. Allora, questa tecnologia che loro usavano fuori, fuori abitacolo Oggi l'abbiamo nel parabrezza delle macchine d'ultima generazione e viene dalla tecnologia dell'aeroplano. De, de questo pensa che uno scagna è 11 litri di cilindrata, questo è 9,4. Va bene, sono cavalli di velocità, non cavalli di forza, però la coppia eh, sarà intorno a 1000 Nm, che oggi 1000 metro non ce l'ha una macchina, diciamo, stradale, sì un Pagani, sì, un 488 che ne ha 850 e la gente dice sono cavalli americani, sono cavalli... Eh, sono cavalli sempre l'importante è come tu le, le metti a terra, l'importante è come viene erogata la potenza ma i cavalli ci sono non importa se sono americani, svedesi o italiani ovviamente la gente parla dei cavalli italiani perché la macchina italiana è l'eccellenza in tutto per tutto. Qui si parla di avere tanta forza adeguando la tenuta di strada van treno e retto per supportare l'erogazione della potenza. Parlami dello scarico. Allora, lo scarico ovviamente abbiamo optato per un Flowmaster di reparto competizione perché altrimenti con questa preparazione non respirava la macchina, e abbiamo dovuto sostituirli. Matteo, in strada oggi porti anche questa. È una Corvette C3 del 1979 e macchina che al momento già montava ll 82 che sarebbe un 6.3 invece di un 5.7. Macchina con tutti i comfort per, per il periodo, aria condizionata, servosterzo e già una, diciamo, non indifferente tenuta di strada. Già montava le griglie di sospensioni con il parallelogramo deformabile, e tutto molto robusto, il motore ha tantissima potenza da vendere e molto divertente da guidare. è un po' stonata eh, Da come me la ricordo io Questa nota del clacson Ma signori Qui non serve il clacson Serve sentire il rombo Di questo 5 litri e 2 Tra le curve Signori è una nave Rolla da morire Che veramente è... Non lo so che sensazione trasmette di sicuro quella di terrore perché la macchina è completamente indomabile ma completamente Chissà come sarà il comportamento di quella Corvette C3 lì davanti La coppia è clamorosa il volante non ti dà subito tanta fiducia sinceramente Ma solo un po' quando carichi un po' d'angolo sullo sterzo la macchina non gira quando freni va dritta la sensazione sui pedali è veramente poco piacevole al di là del fatto che quando butti giù il pedale dell'acceleratore sì, allora lì che esce un bel gusto ma principalmente non per la spinta del motore che comunque è buona ma per il suono che esce da questo scarico qua dietro Sono macchine che hanno una personalità incredibile Oltre che una mole spropositata Perché parliamoci chiaramente signori Questa è una macchina da 17 quintali Lunga 6 metri Fa paura, fa impressione su strada Impatto visivo Senza senso Impatto acustico Un concerto signori Un concerto C'era un gruppo di scolaretti Fuori da scuola ci siamo parcheggiati lì poco fa Bambini piccoli avranno avuto 5-6 anni Urlavano quando davo il gas Com'è? Ciao! Ciao! <ride> Eravamo impazziti Perché sentire una cosa del genere È veramente un'esperienza sensoriale È fantastica E comunque devo dire che più la guido E più ci prendo feeling ma il feeling di guida è veramente lontanissimo dalle auto di oggi queste sono muscle car equivale a dire che la guida non è niente di che è un, più un modo di vivere questo un modo di apprezzare le automobili diverso completamente da quello che è rilegato strettamente al discorso di tecnica c'è tanto carattere, tanta paura e tanto peso che sposti e che non freni, sto frenando, va dritta! E Antonio, col suo cappellino lì davanti Il sorriso te lo regala, ragazzi, sì, te lo regala La C3 ha delle linee incredibili E Il volante, ragazzi, si gira con un dito Però, sinceramente, avrei scelto un altro volante per la macchina il Fast and Furious di Toretto che fa? Pette la freccia <ride> con tutto il corpo la devi guidare spalle, testa, cuore e le gambe, il bacino perché è indomabile è gestibile c'è un peso smisurato signori a livello ciclistico questa è una delle cose peggiori che abbia mai guidato ma l'adoro, l'adoro perché è fantastica È un'icona Non sai se morirai alla prossima curva o a questa qui Praticamente c'è un ritardo tra Quando giri lo sterzo E l'appoggio della gomma Di due secondi ah, Il C3 ragazzi Il C3 I mortacci di Pippo Come si chiude sta trappola Ah Eccolo Catapultato nel C3 Mi sento un po' più a mio agio Un po' più moderna volante bello cicciotto e eh, la macchina entra un po' meglio in curva, apre ah, anche oh esco non male ragazzi, non male che linea che ha che forme rispetto al charger è molto più guidabile è comunque una muscle car quindi non vi aspettate grandi cose in termini di guida sportiva ma porca miseria che erogazione quando la il gas respira che sembra un animale inferocito Cacchio Twilight E eh, questo è il lupo di Twilight Bella Che trappole le auto americane Però se ci pensate In quegli anni lì davano tanto di moda Sono bellissime da vedere Fate le vere e proprie trappole Macchine Inguidabili se paragonate Alle nostre europee di quel tempo ma Questa sembra essere Un pochino più guidabile del Charger Signori E' un po' meglio tra le curve La macchina è una barca Rolla a destra e a sinistra Come se fossimo in mezzo all'oceano atlantico Precisione dello sterzo Poca Sensibilità sui pedali Poca Fiducia alla guida Pochissima Tenuta di strada in curva Non lo so e non lo voglio sapere Perché comunque Già vi basta vedere quanto è difficile guidare questa macchina su questa strada Si muore di caldo Questa è una strada da crono scalata E io sono a bordo di una muscle car Che non ha senso per una strada del genere Queste dicono che sono auto che devono andare sul dritto Ci fai le gare d'accelerazione Io avrei paura sinceramente anche in una gara di accelerazione con questa Perché sono macchine indomabili Ingestibili hanno un bilanciamento erratissimo, perdono aderenza in continuazione, anche perché sono a trazione posteriore e di potenza qui ce n'è sicuramente, ma hanno un carattere unico, inimitabile, oh. che meraviglia.